Ehi là Spesso mi viene detto che i mix che faccio sono molto puliti e professionali Dall'alto della mia conoscenza mancato ho dedotto che tutto questo deriva da una buona equalizzazione Per questo ho deciso di fare questo video dove vi spiego come io equalizzo le voci E vi dico, è una cosa puramente soggettiva, vi faccio vedere il mio metodo Ho deciso di farlo su un pezzo rap Però le tecniche sono comunque versatili nei generi pop, R&B e rock leggero generalmente le tecniche di equalizzazione le faccio sempre dopo una leggera compressione di un paio di decibel. C'è da dire che le tecniche di equalizzazione io le divido in due tipi. La parte più tecnica dove vado a pulire le frequenze che danno fastidio e a dare le frequenze di impatto alla voce e poi c'è quella ricreativa dove vado a cercare frequenze inesistenti che secondo me sono utili e eh, importanti per, per il singolo per collocare anche meglio la canzone sulla base che in questi casi è sempre sempre premasterizzata e presa da YouTube. Parto sempre con un equalizzatore correttivo. In quella classe non ci stavo mai, manda a fanculo la prof, facevo solo guai, la mia musica nessuno ascolta eppure pensavo ci sarà la svolta, perché la strada che ho preso non può essere così. Vado subito a levare tutto ciò che sta intorno agli 80 Hz, dagli 80 hertz, in giù. In quella classe non ci stavo mai. Mandavo a fanculo, la prof. Facevo solo guai. La mia musica nessuno ascolta. Dopodiché vado a levare le prime risonanze della voce che stanno sulle basse frequenze. In ascolta, ascolta, ah. ci sarà la Fare questo intervento sentendo la base mi aiuta di più a capire quali sono le frequenze che danno fastidio e che non sono inerenti al singolo. In quella classe non, non ci stavo mai andavo a fanculo la prova facevo solo, solo guai Eppure pensavo ci sarà la svolta. svolta Perché la strada che ho preso non può essere così, così corta Non ho mai volato, ma anche quando ho perso la, la corda, corda Mi guardo sempre intorno come faccio un travolta A ogni angolo un... Non è tonda Bachman ci inganna Non ci stiamo a il mio fantasma che mi parla La pazzia vuole corteggiarla in chiusura metto sempre uno shelf perché tanto so che dando dopo a livello di equalizzazione sulle alte frequenze tiro su poi tutto ciò che dà fastidio che deve essere controllato anche con un de-esser la voce è leggermente più pulita e più presente anche se in realtà abbiamo solamente tolto Adesso vado a mettere un equalizzatore artistico per vedere di dare mm, un po' di grinta e capacità a questa voce. In quella classe non ci stavo mai Mandavo a fanculo la prof Facevo solo guai La mia musica nessuno ascolta Eppure pensavo ci sarà la svolta Perché la strada che ho preso Non può essere così corta Non ho mai mollato anche quando ho preso la corda Mi guardo sempre intorno come faccio un travolta A ogni angolo è un infame La terra non è tonda Pac-Man ci inganna è un sistema Guarda il mio fantasma che mi parla La pazzia vuole corteggiarla La di pochi ami non è santo Anche se si inginando che nessuno prega, ma si confessa e canta. È una follia questo viaggio, giro tutto fatto. Vedo mostri nel miraggio, ho cecchini nell'inciaggio. Quando dai una mano alla morte, si prende un braccio. Per fortuna non è quello buono, posso giocare col cazzo.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 Ok questi qui sono i primi due passaggi che io definisco di correzione e di inserimento nella base Vi faccio sentire con essenza questi due effetti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 Nessuno prega, ma si confessa e conto. È una follia, questo viaggio giro tutto fatto, vedo mostri nel miraggio, accecchini nell'inciaggio quando dai una mano alla morte. Una volta fatto questo intervento qua vado a mettere un ultimo equalizzatore perché sento sempre un paio di frequenze che escono fuori, che mi danno un po' fastidio. È normale, quando vai a enfatizzare dei punti devi rimettere un, un equalizzatore di controllo. Quindi tutto sommato la catena è equalizzatore di controllo, quindi uno molto chirurgico dove vai a levare le frequenze che danno fastidio. Equalizzatori di sostanza che eh, ti permettono di dare alla voce ciò che manca e ciò che è bello. E un ultimo equalizzatore correttivo in fondo per rendere tutto molto comunque equilibrato.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 per il video sull'equalizzatore questo è tutto Fatemi sapere con un commento se volete qualche approfondimento su qualche altra tecnica di, di mixaggio Io vi invito a iscrivervi se siete nuovi e ci vediamo al prossimo video Bella